Pensa a quelle che poteva essere Una vita fatta da e promesse Tenga a pensare a quelle che è per adesso Tenga a a quelle che poi a quelle che volesse Altre strade magari le tenesse Cambiasse direzione risando io yes. e yes in un dove tutto può essere O io yes in un e dove nulla esiste Ma conoscete poco Voi dico che tengono scopo E chi deve viaggiare con me Suo nota, Ma conoscete poco Voi dico che tengono scopo E quello da farti sentire Come mi sento E quello che provo Ormai non credo più a niente Ma sono spostato Questo vento i sgarra me una più potente Te giuro non mi sono sentite da sole, nessuno mi ha preso per culo, sapevo tenere per un anzio d'amore. Mi sono sentite tranquille e sicure, pensavo ma quando finisce sto buio, tenga la forza per spaccare i cuni. A volte scordi chi sei, ma se bene sempre quello che fai, mi addormento spesso alle sei. Sto correndo verso ciò che vorrei. ma scè da bog, po di che tenga uno e chi te viaggia con me, sono nota. ma uno scè da come sento, che tenga E che no scopo, E chi te piaccia con me, sono ma da e quella che ho fatto sono Dio come Mazanda e quella che prova.